Per quelli di voi che non sanno cosa sia un ransomware, è un tipo di attacco informatico che prende in ostaggio il vostro computer. Infatti, ransom viene dall'inglese che vuol dire riscatto. Infatti, per avere il proprio computer, e in particolare i propri dati, bisogna pagare un riscatto agli hacker. Una volta che gli hacker entrano nel vostro computer, criptano tutti i file e lasciano un documento tipo un file di testo in cui vi lasciano tutte le istruzioni su come mandare il pagamento, che di solito viene fatto in criptovaluta. Molto spesso la minaccia è doppia, se non si paga non solo non si ottiene il controllo del proprio computer e della parte specie dei propri dati, ma i dati vengono divulgati. E immaginate come una cosa di questo tipo possa danneggiare un'azienda in cui i loro dati vengono messi pubblicamente online. Questo genere di minacce è all'ordine del giorno su sistemi Windows, tuttavia gli hacker si stanno spostando anche ad attaccare sistemi Linux. E quindi cosa sta succedendo? Lo vediamo dopo la sigla. software Benvenuti e ben ritrovati Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News Io oggi sono un Valerio Malato e vi porto la notizia di come i ransomware stanno iniziando ad attaccare sistemi Linux Ma prima di cominciare vi voglio ricordare che se siete nuovi o di ritorno Di al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale E inoltre se volete seguitemi su Instagram E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa sta succedendo La Sentinel One, azienda che si occupa di cybersicurezza notato che iSpire, noto ransomware per Windows, stia iniziando ad attaccare sistemi Linux. E come riescono ad entrare nei sistemi Linux? Semplice, sfruttano una falla di sicurezza che ancora molti sistemi non hanno aggiornato. In particolare sfruttano una falla di sicurezza di IBM Aspera Fastpets, che è un servizio web che permette agli utenti di trasferire file di grosse dimensioni, ma siccome è ottimizzato per essere molto veloce, molto utilizzato in ambito aziendale. A quanto pare la versione 4.4.2 ha un bug che riguarda la deserializzazione dei file YAML che se è sfruttato da un hacker riesce ad eseguire qualunque codice e quindi riesce ad eseguire un ransomware che cripta tutti i file, gli lascia le istruzioni su come pagare e la storia la conosciamo. Nonostante che IBM sa di questo bug e che a gennaio di quest'anno abbiano lasciato una patch, come vi dicevo poco fa, non tutti gli amministratori di sistemi hanno aggiornato IBM Aspera. Ma in ogni caso la Sentinel SentinelOne ha dichiarato che gli attacchi informatici mirati ai sistemi Linux stanno aumentando. In generale, attaccare un sistema Linux è molto più difficile di attaccare un sistema Windows, ma non! per i motivi che magari possiamo pensare. Essendo che Linux è più utilizzato in ambito server, è meno soggetti ad attacchi di phishing. Parliamoci chiaro, la maggior parte dei problemi che hanno i nostri computer li facciamo entrare noi cliccando magari in quel link che abbiamo trovato in quell'email che pensavamo che arrivasse dal nostro cugino dell'Australia. Benissimo Pinguini, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi dico, state attenti online, le minacce sono dietro l'angolo. E quindi, prima di concludere, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale, vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Gino!